vediamo come eh, effettuare l'esecuzione passo passo di un programma in python e eh, controllare anche il contenuto delle mh, singole variabili man mano che vengono eseguite le istruzioni quindi ho preso un programma semplicissimo che eh, dato un numero intero di giorni in input lo converte in anni, settimane e giorni, chiaramente c'è cioè, qualcosa che non va, andiamo a vedere col Debugger di Python il contenuto delle celle durante l'esecuzione del programma. Quindi sulla, sulla shell clicco eh, nel men sul menu Debug, clicco su Debugger, si apre questo pannello e eh, a questo punto vado a eseguire il programma l'avevo modificato, quindi lo devo salvare. Ok, vediamo che è selezionata la prima riga, eh, la prima istruzione. Appena eh, cliccherò su Over, passerà all'istruzione successiva e quindi eseguirà l'istruzione di Output. Ecco fatto, infatti mi avvisa eh, di quello che è capace di fare questo programma. Clicco ancora su over e quindi esegue eh, l'operazione di input. Vedete che adesso questi tasti sono stati disattivati perché il programma non può procedere fino a quando non riceve un input. Un input. Quindi scrivo per esempio 893, do invio... A questo punto eh, il programma procede, vedete che nella cella eh, nella variabile totale è stato inserito il valore che ho appena eh, messo in input andiamo avanti sempre cliccando su over e vediamo che nella variabile anni eh, è stato inserito questo numero con eh, 2,44 eccetera che è il risultato della divisione tra il numero di giorni che ho inserito io come utente e 365 chiaramente eh, è chiaro che il programma sta facendo qualcosa che non è quello che, eh, che deve fare perché eh, il numero vogliamo convertire questo numero di giorni in anni, settimane e giorni ma un numero intero di anni quindi evidentemente c'è qualcosa che non va e proseguiamo comunque con l'esecuzione passo passo, clicco ancora su over nella variabile resto compare il valore eh, di questa operazione, il simbolo percentuale non c'entra niente, non ha convertito alcun numero in percentuale, ma è il simbolo, è l'operatore lo, che restituisce come risultato il resto della divisione tra il contenuto. Di totale è 365, il resto di questa divisione evidentemente è 163. Clicco ancora su over e calcolando quindi il numero dei giorni che rimangono dopo aver tolto quelli che costituiscono un numero intero di anni, lo divido per 7 e ottengo quante settimane eh, ci sono, e anche qui mi viene un numeraccio con la virgola. Procedo ancora finché arriva a calcolare i giorni, che sono due, e poi eh, l'ultimo eh, passo è eh, stampare il risultato, che come vedete è in una forma assolutamente brutta, non era quello che si voleva. Allora mh, a questo punto cosa faccio? Vado a chiudere la finestra di debug, vedete debug off e eh, giusto per capirci qui l'errore era questo, che il simbolo uh, se io voglio che um, in anni venga, la, venga salvata la parte intera del risultato di questa divisione devo mettere il doppio slash, il doppio segno di divisione, quindi sia in anni che in settimane facendo in questo modo Vedrete che eh, funziona, adesso non c'entra col debugger, ma già che ci siamo, 893, sono due anni, 23 settimane e due giorni.